Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donoffer e benvenuti su un nuovo video. Allora ragazzi, siamo di nuovo qui, oggi vi porterò un altro audiolibro. Intanto comunque volevo di nuovo aprire una piccola parentesi che ho aperto anche la volta scorsa. Io ragazzi mi sono iscritto su un'applicazione che si chiama Wattpad. È un'applicazione, per chi non la conosce, dove praticamente è gratuita scaricarla, non preoccupatevi, e anche registrarsi. Poi c'è anche un abbonamento premium, però potete anche benissimo non abbonarvi e tenervela gratis vengono limitate soltanto alcune piccole funzioni che non potete tipo eh, prendere tantissime storie praticamente è un'applicazione dove la gente scrive le storie romanzi, poesie, saggistica, qualsiasi genere dopodiché la gente può benissimo prendere le loro storie in maniera totalmente gratuita, non serve comprarle e le può benissimo leggere e poi insomma le può commentare, ci può mettere like, tutto quanto e io mi sono iscritto là sopra proprio per pubblicare alcune opere però ragazzi come vi ho già accennato io non porterò tutti i contenuti su youtube o per motivi che non vanno bene per youtube oppure per altri problemi eh, su youtube non porterò tutto quanto quindi su questa applicazione lì sopra porterò alcune opere che su youtube troverete altre opere nuove che non ho mai pubblicato quindi se volete ragazzi leggerle perché porterò anche romanzi non porterò soltanto poesie, non preoccupatevi porterò tutte e due quindi ragazzi se volete leggere alcune opere che non, abbiamo, non avete sentito che non vi ho mai narrato scaricatevi questa applicazione Andate a seguirmi, ovviamente qua vi scriverò come mi chiamo e insomma, andate insomma a seguirmi visto che poi l'autore lo potete seguire in modo che quando esce un'opera vi arriva la notifica e potete benissimo andare sopra ad guardare la sua opera. Bene ragazzi, detto questo, torniamo a noi. Nel video di oggi porterò un'altra poesia la poesia che oggi porterò si chiama La Tecnologia. Sì ragazzi, è una cosa molto, insomma, ormai noi con la tecnologia ci viviamo, ci, viviamo, ci qualcuno di noi ci lavora anche. Ormai la tecnologia fa parte della nostra vita, è indispensabile ormai, però, però molto, molte volte la gente diciamo, si lascia sopraffare. Da questa, da questa tecnologia. Qualcuno anche, insomma, ha anche subito alcuni problemi quindi, insomma, secondo me non è eh, va bene utilizzarla per carità perché anch'io la utilizzo, sia chiaro. Eh, però secondo me la gente la utilizza troppo, si fa del male, si lascia condizionare. Quindi ragazzi, godetevi la mia poesia e noi ci vediamo dopo, ciao! La tecnologia In tanti anni la tecnologia è avanzata, si è sviluppata, si è modificata Computer, cellulari, per molte persone, sono come dei cari. Senza di essi, le persone si sentono perse. Facebook, Twitter e cose diverse. Ti fanno perdere il contatto con amici, con i genitori. questa cosa di nome tecnologia ti porta fuori fuori dalla realtà in un mondo che è solo falsità bene ragazzi questa è stata la mia poesia spero che vi sia piaciuta ho cercato proprio di specificare con i sentimenti eh, proprio che cosa che cosa è per me la tecnologia questo non significa che io sia, che io sia contro la, te la tecnologia ragazzi eh... Nel video delle... che ho fatto con mio fratello, l'intervista doppia, io ho perso, sì lo so, e ci sono state due penitenze che sono state segnate, non preoccupatevi, so che lo state chiedendo il video delle penitenze, ma quando è che lo porti, quando è che lo porti, lo porterò, non preoccupatevi, mi sto organizzando, mi sto organizzando, ve lo porterò.